Ciao a tutti oggi prepareremo la torta cookies il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa gli ingredienti sono farina di tipo 00, burro morbido a pezzi uova zucchero di canna zucchero semolato vanillina nocciole tritato gocce di cioccolata nutella bicarbonato lievito in polvere per dolci e sale Andiamo il via alla ricetta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 Riuniamo sul fondo del boccale lo zucchero, aggiungiamo il burro morbido a pezzi. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 10. Vediamoci con la spatola, recuperiamo il burro che c'è sul boccale. Prendiamo sul fondo anche quello che c'è sulle pareti del boccale. Adesso aggiungiamo le uova e la vanillina. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per due minuti a velocità 5. Riuniamo sul fondo del boccale. Adesso aggiungiamo la farina. Il lievito per dolci, il bicarbonato e un pizzico di sale. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 50 secondi a velocità spiga. L'impasto è quasi pronto, aggiungiamo la granella di nocciole, e le gocce di cioccolato. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 30 secondi, sempre a velocità a spiga. Adesso trasferiamo poco più di metà del composto in una tortiera con apertura cerniera del diametro di 24 cm. abbiamo steso l'impasto all'interno della tortiera che avevamo precedentemente rivestito con carta da forno e unti laterali e abbiamo formato un piccolo bordo adesso andremo a eh, versare la nutella che abbiamo leggermente scaldato adesso completiamo eh, sbriciolando sopra il resto del, dell'impasto abbiamo sbriciolato il resto del composto sopra la nutella non è necessario coprire del tutto la nutella e adesso inforneremo a forno preriscaldato statico a 180 gradi per 25 30 minuti circa la torta cookies è cotta Lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Torta cookies, grazie e alla prossima ricetta.